Ciao, sono Marco, sono a spasso in questo posto fantastico insieme al mio fedele amico a quattro zampe, che come potrai vedere qui dietro ci sta seguendo. <ride> Ciao King! E voglio parlarti questa mattina di una frase che ho sentito da un formatore straordinario e che voglio salutare. Ciao zio Mike! <ride> si tratta di Michele Tribuzio, che una volta durante un suo seminario, lui disse: e io l'apprezzo molto questa cosa, pensa come una donna e agisci come un uomo. Questo anche un po' mi fa pensare alla completezza che c'è in un rapporto a due persone, no? perché in due persone completamente diverse, come per esempio l'uomo e la donna, siamo completamente diversi, c'è però un modo di completarsi. Ora, perché si consiglia anche di agire come un uomo pensando da donna, perché la donna ha un livello di pensiero estremamente più ampio rispetto a quello dell'uomo, non c'è dubbio, è proprio così, basti pensare non so, ed è questa è una cosa che si usa dire, che noi vediamo a 256 colori, dico noi uomini, e le donne a 16 milioni e 8, perché hanno tante sfumature di colore per noi un rosa è un rosa mentre in realtà per la donna c'è tante tonalità di rosa con nomi diversi che non sto neanche ad impelagare nel cercarti questi nomi se sei donna già li sai bene ti dicevo la completezza che c'è buongiorno Ciao. In questo rapporto uomo donna e questo ci porta a quello che ho detto prima di agire come un uomo e pensare come una donna appunto a migliorarci perché se l'uomo riuscisse a pensare anche in minima parte con il livello di pensiero completo e più ampio che ha una donna sarebbe veramente straordinario. Resta il fatto però poi che bisogna continuare questa eh, diciamo questa formula agendo da uomo. Io sono rimasto veramente molto ben colpito positivamente da questa frase e sto cercando insomma in qualche modo di riuscire ad assumere il più possibile il modello di pensiero di una donna ma mi rendo conto che è veramente estremamente difficile però lo trovo anche molto molto affascinante. Quindi il consiglio qual è? È quello appunto di zio Mike per cui ognuno di noi dovrebbe Agire da uomo sì, ma pensare da donna. Spero di esserti utile con questo mio consiglio acquisito durante questo fantastico seminario con questo straordinario formatore. Non mi resta che salutarti, io continuo la mia passeggiata insieme al fidato amico a quattro zampe che è corso avanti e abbiamo quasi raggiunto. Spero sia avanti perché l'ho perso di vista. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.